Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Eh, in questo progetto realizzerò eh, la scatola e l'album che ho realizzato per la laurea di mia figlia. Era da un po' che volevo farla ma non riuscivo a trovare il tempo, finalmente l'ho trovato. E, per farlo ho utilizzato il kit di carte digitali Hypnotic Flowers che trovate nel mio negozio online Creations Candida su Etsy nella descrizione del video come al solito oltre eh, al link dei prodotti che uso vi lascio il link del negozio e, e del, nello specifico di questo kit di carte che non ero ancora riuscita a presentare era da un po' nel negozio ma non ero ancora riuscita a, a, a fare un lavoro per presentarvelo quindi vi farò vedere sia il kit di carte che questo progetto allora praticamente ho eh, realizzato la scatola e ve la farò vedere come realizzarla da zero perché così potrete realizzare delle scatole ad hoc per i vostri album questa è la frontale e questa è la parte posteriore questo kit di carte ha, è molto ricco perché ha tantissime carte e poi le vedrete quindi le ho utilizzate, ho cercato di utilizzarle il più possibile per farvi vedere come, come le utilizzate questa la chiusura della scatola l'ho fatta con una calamita così rimane bloccata e questo è l'interno con l'album che ho realizzato. L'album è molto semplice perché mia figlia voleva una cosa semplice, non voleva troppi rigori, troppe cose perché, perché le piace così e quindi ho fatto questo album con un semplice anello, poi l'ho decorato in questo modo, ma all'interno vi, fa, vi farò poi vedere come ho fatto. E queste sono delle pagine semplicissime. Che ho realizzato utilizzando le carte dove all'interno di ogni pagina ho creato delle tasche in cui lei metterà le foto che ha già stampato le pagine per le pagine ho cercato di utilizzare praticamente non tutte perché sono tantissime ma tante carte di quelle che fanno parte del kit ogni pagina l'ho decorata con delle tag e con delle stelline o dei cuoricini in legno ma questo lo vedrete poi nella, nella realizzazione dell'album quindi questo è quanto rimettiamo tutto all'interno mia figlia non l'ha ancora visto ma spero proprio che le piaccia chiudiamo il tutto e andiamo a vedere come realizzare questo progetto vi presento il pacchetto di carte che ho utilizzato per questo progetto si chiama Hypnotic Flowers e lo trovate sul mio, nel mio negozio online Creations Candida nella descrizione del video vi lascio il link al, al set di carte questo è un set di carte un po' diverso dal, da quelli che disegno di solito ma l'ho proprio voluto fare perché, diciamo sotto richiesta un po' di mia figlia perché mi ha chiesto un set di carte un pochino più un pochino più moderno, un po' meno vintage di quelli che di solito disegno perché volevo appunto un, un album specifico per lei e quindi ho disegnato questo, questo kit che però vi dirò, mm, alla fine mi è piaciuto molto il risultato anche cambiare un po' non mi è dispiaciuto anche perché è, è sì un po' più moderno però si possono fare anche delle cose si possono veramente realizzare dei progetti di, di ogni tipo dipende poi come uno lo riesce a, ad abbinare allora eh, il kit comprende 28 carte quindi sono veramente tante c'è un pacchetto con il, con il colore beige nero rosso ed un pacchetto eh, beige, eh, beige e nero praticamente sono, ma sono 28 carte che trovate tutte nello stesso kit ve le faccio vedere velocemente una alla volta sono molto versatili come carte io le ho fatto già diversi lavori e le ho trovate molto molto carine questa qua a me piace particolarmente non sono le solite carte vintage ma hanno dei disegni un po' diversi quindi si possono fare delle cose <coughs> scusate delle cose un pochino particolari direi ma a voi la fantasia non manca e poi queste sono le carte a fantasia quelle che vi ho fatto vedere poi c'è tutto un set invece di carte in tinta unita cioè non tinta unita scusate con uno sfondo più neutro da abbinare per fare i vari questa i quadratini non sono uguali ma qua ave, abbiamo dei quadratini e invece questa è la pua questa riproduce il tessuto che a me piace tantissimo e qui abbiamo ancora righe e pua ora vi faccio velocemente vedere il kit invece nero e beige io ho voluto anche abbinare il kit rosso perché comunque il rosso con il beige trovo che, che ci stia benissimo e quindi ho voluto fare questi due tipi di, di tipologie di colori perché questo pacchetto si presta anche così da solo a fare delle cose eh, molto, molto fini, molto eleganti. Con l'aggiunta anche della carta rossa diventa un pochino più allegro a mia vista, a, a, dal mio punto di vista, però poi sapete che ognuno con i propri gusti può veramente fare, fare delle cose diverse. Anche qui ci sono tutti i vari fogli con le ba, per le basi, quindi qua, questi sono i quadratini e le varie fantasie. Guardate questa che fine che sono, proprio, sono particolari, poi realizzate, sono, utilizzate sono proprio belle. E qua abbiamo di nuovo il nostro tessuto. Ora queste sono le carte di questo kit, sono 28 carte, quindi avete veramente tantissime carte da stampare scelta per stampare quelle che, che meglio vi servono e adesso andiamo a vedere come realizzare il progetto. Per l'album partiamo da eh, una pagina che ho stampato io ho scelto questa semplice con i quadratini e andiamo a tagliare un rettangolo delle dimensioni di 24x16 in questo modo qui 24x16 guardate che metto gli occhiali perché se no non vedo niente ok così così perfettamente a metà le pagine sono veramente semplici da fare diciamo che ho sfruttato tutta la, la particolarità delle carte per, per farle tutte diverse e particolari ma in realtà sono, sono molto semplici e, e cosa ho fatto? sfruttando, sapete che io non, non, non voglio mai sprecare nulla e la striscia che ho tagliato, sono andata a creare dall'interno le due tasche per infilare le foto se non che io ho tagliato prima tutte, le, al tutte le, le altre pagine, adesso ne sto facendo una per farvi vedere e quindi cosa ho fatto? ho praticamente poi sfruttato le carte diverse, cioè ho fatto le tasche con carte diverse anziché utilizzare la carta che avevo ritagliato dallo stesso foglio però in realtà è proprio la striscia che ho, ehm, che, ho che avevo precedentemente tagliato adesso vediamo se ma no, questa la posso anche fare uguale così non tanto non, non cambia niente questa striscia però non l'ho incollata direttamente in questo modo perché sarebbe rimasta troppo precisa rischiavo di far uscire i bordi quindi cosa ho fatto? ho tagliato questa era 24 quindi due pezzi da 12 però li ho fatti leggermente più piccolini ho tolto un paio di decimi dal, dal 12 in modo da vi faccio vedere adesso praticamente avere la, la mia la mia tasca che rimane perfettamente all'interno e non dà fastidio quando vado a chiudere quando vado a chiudere la pagina questo è molto importante perché se la lasciate chiusa in mezzo create degli spessori è sempre meglio tagliarla e poi eh, andarla ad incollare in questo modo anzi facciamolo subito vado ad incollare così le due tasche in questo modo qui metto un filo di colla con questo mio contenitore che mi fa giusto il filino, nel link dei prodotti trovate un kit dove, dove ci sono vari, vari tubetti e vari, addirittura vari, varie punte per poter utilizzare i tubettini con la colla. Io a volte li utilizzo anche, l'avete già visto in certi miei video, con degli acrilici per poter poi disegnare, per poter mettere delle punte di colore in certi, in certi particolari, sono, sono veramente comodi soprattutto per la colla perché comunque vi permettono di, di, di applicare anche i dettagli più piccolini senza nessun problema quindi vado ad incollare in questo modo così e ho creato le mie due tasche che avendo ritagliato leggermente più piccole vedete non danno nessun problema quando vado a chiudere la mia pagina schiaccio bene che non l'avevo schiacciata abbastanza bene ok perfetto così in questo modo qui ora un attimo che chiudo la colla perché se no mi si secca ok adesso sul frontale delle pagine per farle tutte uguali cosa faccio allora vado ad utilizzare eh, uno dei miei rotoli anche questo lo trovate nel link dei prodotti sotto la descrizione del video. Vado ad utilizzare questo pizzo che ho usato già diverse volte, l'avete visto e stravisto, ma mi trovo bene e quindi eh, è anche molto veloce da utilizzare e quindi continuo ad usarlo perché ha l'adesivo posteriore già, eh, già inserito e quindi sulla carta incolla benissimo ed è velocissimo. Quindi per decorare delle pagine o qualsiasi cosa vi possa venire in mente si fa veramente in fretta e andiamo ad incollare tra l'altro questo adesivo ve l'ho già detto ma è molto è molto tenace quindi eh, incolla benissimo non lo, non lo staccate più okay. ora cosa ho fatto da uno dei, dei fogli di carta che ce ne sono veramente tanti con tante fantasie sono andata a ritagliare vari particolari per fare le tasche che ho fatto tutte diverse quindi ho creato un'altra tasca da mettere sul frontale della, della della pagina così eventualmente si può utilizzare per inserire un'ulteriore foto oh, pensavo anche visto che questo è l'album per la laurea di mia figlia lei ha sempre tanti bigliettini tante cose le piace scrivere quindi eh, può utilizzarlo per magari inserire qualche foglietto con le specifiche di quello che si troverà poi all'interno delle foto che si troveranno poi all'interno della pagina e quindi ho voluto creare anche questo spazio in questo punto e poi per sempre la colla, questa operazione fatela sempre perché così evitate che si secchi perché dal momento che i beccucci sono molto sottili eh, rischiate che la colla si, si secchi subito. Quindi eh, fatto ciò ho ancora semplicemente creato queste due tag che ho sempre fatto, se ho fatto delle tag di diverse dimensioni con... I vari pezzettini di carta che mi sono avanzati dalla pagina quindi la, la pagina l'ho sfruttata veramente tutta e adesso vado a bucarla con il punteruolo faccio semplicemente questo lavoro qui buco dove mi sembra giusto qui al centro le metto una le metto un po sfalsate così si vede sempre la tocchiamo bene così e adesso vado ad inserire uno dei miei spillettini questi trovate anche questi nella descrizione dei prodotti che utilizzo soprattutto quando faccio anche junk che sono carini e lo prendo rosso, qua ci sono vari colori, prendo il rosso visto che è quello che mi serve in questo momento e lo vado così a legare sul mio pizzo. Okay. Dopodiché ho utilizzato stelline e cuoricini, queste sono in, sono in legno e ho leggermente solo sporcato con dell'acrilico bianco, ne vado ad incollare. Lo vado ad incollare sulla tag. Quindi questo lo incollo con questa colla. vediamo okay. un po' il beccuccio. Questa colla che è più tenace, per attaccare il legno va meglio. Quindi vado semplicemente ad attaccarla al centro in questo modo qua. ok vedete che la, la paginina semplice semplice moderna perché mia figlia la voleva un po più un po meno vintage per il, per il suo album di laurea è terminata vado a fare ancora una cosa e, visto che legherò tutte le pagine con un anello vado a bucare la mia pagina e per fare questo io ho già bucato le altre quindi ne ho, bucata, ho bucato la prima e poi con, mi sono fatta il segno appunto di come andavano bucate le ho bucate tutte nello stesso modo così ok e nella prima pagina vado anche a inserire magari gli anellini così rimane più finita l'ho inserita vedete anche nell'ultima pagina che ce l'ho qui ho messo l'anellino rosso e adesso lo vado anche ad inserire così nella prima pagina da tutte e due le parti così rimane più finito quindi lo faccio con il mio attrezzino in questo modo qui una e due ok perfetto quindi fatemi chiudere qua perché altrimenti come al solito semino tutto eccoci fatto ora io chiaramente ho già come al solito creato tutte le pagine perché altrimenti il video sarebbe infinito quindi ho tutte le mie pagine che ho già precedentemente bucato questa è facciamo la mia prima pagina e ora voglio chiudere il tutto con semplicemente un anello così in questo modo qui così le pagine sono semplici da aprire e rimane una cosa anche più, più così più, più particolare ora però voglio decorare il, ehm, il, il, il, il cerchiettino per non lasciarlo così che è un po', un po un po smorto quindi cosa faccio utilizzo chiudo un attimo la colla sempre perché ok e utilizzo dei nastrini, questi sono avanzi di nastri che ormai, sicuramente voi come me recuperate da tutte le parti quindi, ormai sono il recupero nastri quando mi vengono a trovare anche i miei amici e eh, mi portano i nastri che dicono: ah, ho tolto questi nastrini qui belli dai contenitori. Eh, li vuoi? Sì. allora, eh, qui cosa ho fatto? Adesso vedrò come legarlo. Comunque, fatto, ho preso questi sono dei fiorellini di gesso semplicemente che ho creato con la stampino e il gesso e ne ho incollati vedete due qui in mezzo a un nastrino mi piaceva l'idea poi sono chiari e rimane un po così un particolare semplice semplice da fare e poi boh, in qualche modo li andrò adesso ad, adesso vediamo come come legarlo e poi voglio ancora prendere eh, del nastro questo qui, uno di quei di tutti i rotoli che vi ho fatto vedere altre volte nei miei video. Che trovate anche questi nei, nei prodotti. Sì, magari questo sottile. Ne vado a prendere ancora due, due pezzettini. Così fanno un po' di volume. Ok, facciamo così. E taglio ancora un pezzo. Va bene e vado a legare il tutto sul mio sul mio anello vediamo un po' quindi facciamo così come se fosse una tag e andiamo ok, a questo giro li ho presi tutti perfetto e quindi questo è così e ora volevo in qualche modo attaccare anche questo quindi vediamo un po' se riusciamo anche a usarlo per fare da fermo al, al tutto perché così evitiamo che, sì, che si sfiri quindi se riuscissi a fare un nodino adesso ci sto provando eh, non so adesso sto vedendo anch'io con voi come, come farlo magari così vediamo un po' se tiene ok perfetto questa era la mia idea ecco così vedete mi ha fatto da fermo mi ha bloccato anche il gli altri fili così e adesso poi li vado a mettere magari li metterò poi un punto di colla così mi rimane mi rimane perfettamente fermo ecco guardate che carino con la mia rosa e la mia decorazione ora questo è l'album Possiamo vedere anche come realizzare la scatola. Per realizzare la scatola abbiamo bisogno di eh, un po' di pezzi di cartoncino. Il cartoncino è quello che utilizzo io anche per fare le copertine degli album. Trovate anche questo nella, nel link dei miei prodotti nella descrizione del video. È un cartoncino dello spessore di un millimetro e mezzo. È molto corposo e io mi trovo bene con questo. Eh, però volendo potreste anche per esempio utilizzare del cartone di riciclo dei, delle varie scatole come, come, come preferite allora eh, bisogna utilizzare, bisogna tagliare due pezzi per la parte esterna della scatola eh, ho tagliato due pezzi delle dimensioni di 16x19 cm un pezzo delle dimensioni di 5,5 x 19 cm mentre per quanto riguarda ehm, la struttura interna che conterrà il mio album abbiamo bisogno di due pezzi da 15 x 5 cm e due pezzi da 18 x 5 cm allora occupiamoci prima della parte interna allora cosa vado a fare vado a foderare i miei pezzettini di cartoncino con della carta fantasia. Io ho scelto questa con i Pois. Ho ritagliato dei pezzi di carta che sono che ho tenuto un centimetro per parte. Potete tenere un centimetro, due centimetri per parte, e adesso non devo fare nient'altro che andare a rivestire il mio pezzettino. Allora, in questo caso utilizzo del biadesivo. Così faccio in fretta e non, e non utilizzo la colla, tanta colla che trovo che poi con il cartoncino me lo, me lo fa un pochino deformare, quindi utilizzo del biadesivo da 5 centimetri, quindi lo vado ad attaccare qui sul mio pezzo, in questo modo qui, ora con il cutter Vado a tagliarlo in questo modo qui e lo faccio delicatamente perché non voglio tagliare il mio piano. Ok, perfetto. Ora vado ad incollare in questo modo così cerco di metterlo più dritto possibile visto che c'è un disegno sulla carta altrimenti poi rischio che rimanga storto in questo modo sì, forse non l'ho fatto proprio dritto infatti adesso vediamo qui incolliamo bene poi con una forbice vado a tagliare gli angoli lasciando circa un paio di millimetri così dallo spigolo ok ed ora vado ad incollare i laterali in questo caso visto che è tutta carta i laterali sono anche sottili faccio che utilizzare direttamente la colla stick che va benissimo quindi con il mio osso faccio prima bene la piega poi guardate piego così e vado ad incollare chiudiamo bene gli angolini in questo modo qui vedete così e facciamo lo stesso su tutti e quattro i lati vestito gli altri particolari quindi abbiamo detto due pezzi da 15 x 5 centimetri e due pezzi da 18 x 5 cm ora non mi resta nient'altro da fare che andarli ad incollare allora per incollarli io utilizzo questa colla la flash bond trasparente che eh, rimane rimane bella tenace allora metto solo sotto un pezzo di carta così giusto da non spettare il mio piano e cosa vado a fare vado a incollare i miei pezzi con la parte rivestita che rimarrà nell'interno così è già finita e la parte da rivestire verso l'esterno quindi mettiamo un filo di colla qui sul bordo e andiamo ad incollare così idem dall'altra parte Volevo poi fare un'altra, farò un video dove farò, vi farò vedere come fare delle scatole perché ci sono varie tecniche, ne ho trovata una che mi piace molto e è importante potersi creare le scatole perché così, allora intanto è più bello avere degli album appunto che, che hanno le scatole, le scatole dedicate no? perché rimane proprio più bello da, da vedere e poi così uno può fare gli album della dimensione che vuole perché tanto si crea la scatola come preferisce ed è a posto quindi adesso andiamo ad incollare gli ultimi due particolari qua sul bordo così ok e questo sarà l'interno della mia scatola adesso mentre lascio ad asciugare questo particolare mi vado ad occupare del del contorno esterno della parte esterna della scatola per la parte esterna dell'album eh, come prima cosa vado ad incollare una calamita sulla parte superiore del coperchio perché eh, perché sarà quella che mi servirà per eh, tenere chiusa la scatola quindi Prendiamo una calamita che dove ho messo sono qua, quindi ne prendiamo una e andiamo ad attaccarla al centro. Quindi vado a segnare qui al centro e andiamo ad incollare la calamita e andiamo ad attaccarla qua ok non vi dimenticate di incollarla prima della carta perché altrimenti eh, poi per carità si può incollare anche dopo e, e chiuderla per con un pezzettino di carta con una decorazione per nasconderla ma incollata subito eh, è meglio allora, eh, cosa andiamo a fare? Andiamo, io ho già tagliato due pezzi di carta di due centimetri più larghi del bordo, andiamo a foderare tutte e due le, eh, le copertine. Allora, cominciamo da questa, così nel frattempo la calamita si, eh, si, si incolla, e anche in questo caso, come prima, utilizzo il mio biadesivo. allora per assemblare eh, la parte esterna della scatola io ho tagliato un pezzo delle dimensioni di 18 e mezzo per 22 20 sì, 23 però diciamo che queste dimensioni sono indicative adesso vi faccio vedere a cosa serve così capite allora sarà, questo sarà il pezzettino di carta che mi permetterà di, di, di unire tutte e tre le parti della scatola in questo modo andrò a centrare quindi diciamo che la larghezza qua ho tenuto i soliti 2 cm per parte quindi era 19 più 4 e, e quindi 23 però la larghezza diciamo che la potete decidere voi in base a, quanto, a quanta carta diversa volete sui, sui laterali della scatola una volta chiusa quindi è abbastanza relativo allora eh, cosa vado a fare però voglio fare una cosa voglio decorare la parte laterale che rimane sul fondo della scatola in questo modo prendo allora, qua adesso mi serve un attimo il piano di taglio perché altrimenti rovino, rovino il, mio, il mio tappetino. Vado a utilizzo questo righello, che è un righello che ha varie forme: eh, lo faccio vedere qua, così. ecco qua, varie forme che potete utilizzare da tagliare direttamente con il cutter sulla carta. Vedete che qua ci sono le ondine. È, un, è molto bello per, per ritagliare le, i laterali degli album è perfetto per dargli un pochino di, di movimento quindi io adesso utilizzerò la parte questa ondulata quindi non vado a fare nient'altro che applicarla qui sulla mia, sul bordo della mia carta in questo modo e col cutter vado direttamente guardate che semplice la cosa vado a ritagliare così essendo di metallo potete tranquillamente seguire okay. così ho vedete sagomato in questo modo il finale della mia carta ora andiamo ad incollare, quindi voglio incollarla in questo modo, quindi piazziamo al centro, intanto metto il biadesivo sul mio pezzo da 5 così vado ad incollarlo al centro come prima cosa quindi mettiamo al centro il biadesivo così ok cutter Qua. Questi sono di questi album sono, sono belli e sono anche veloci da fare, anche la scatola adesso, magari se è la prima che fate, ma poi se ci prendete la mano, ne ho fatto un altro perché la migliore amica di mia figlia si è anche laureata, e quindi anche a lei ho fatto praticamente la stessa scatola. La stessa scatola e lo stesso album. Così amiche del cuore hanno hanno lo stesso, lo stesso album allora io vado a centrare in questo modo qui ora io non ho fatto il segno ma semplicemente perché avendo adesso voi non vedete non si vede bene ma avendo utilizzato eh, una carta poa casualmente avevo proprio il segno intravedevo il segno di dove di dove andare a ad incollare il pezzo però eh, in questo caso magari con un righello vi, vi segnate dove andare ad incollare la parte centrale così evitate che poi tutto il resto vi rimanga storto eh, questo è un passaggio importante ora dobbiamo andare ad incollare lasciando mezzo centimetro così per parte I due pezzi allora cosa facciamo io ho deciso di vediamo un po se come dimensioni più o meno ci siamo perché non so eh? è una cosa che sto guardando adesso sto valutando adesso sì allora facciamo così eh, ci sono eh, poco più di 5 centimetri quindi io vado a fare una cosa del genere vado a mettere sul, sul frontale il mio biadesivo Così la prima parte, non devo utilizzare la colla, ma utilizzo direttamente così il biadesivo, per cui vado a mettere il biadesivo qui, così, l'ho incollato storto, aiuto, ecco, questo è un errore che non bisogna fare, meno male che da questa parte lo recupero, perché tanto devo andargli a incollare sopra delle cose, bisogna fare molta attenzione, adesso per fare in fretta, ok quindi sia qui che in questa parte qui vado ad attaccare il mio biadesivo vediamo se eccoci qui sono riuscita a non fare un disastro ok perfetto invece sulla parte finale del mm, Qui del mio della mia carta posso andare a mettere di nuovo la colla stick ora facciamo così prendiamo un foglio lo mettiamo sotto così così non sporco il piano e vado a mettere un po di colla così attacchiamo bene poi anche i laterali ok non tanta perché comunque i 5 centimetri già mi vanno a prendere tutto il mio quindi giusto così nella parte finale in questo modo qua ok ora fatto ciò Vado a staccare il biadesivo dalle due parti, in questo modo, se avessi preso un cutter l'avrei fatto molto più in fretta, ok? E vado ad incollare tenendo diciamo un, un, mezzo, un mezzo centimetro, io tengo di solito dal bordo, quindi in questo modo qua, io adesso lo sto facendo ad occhio vado ad incollare la mia, il mio laterale idem dall'altro lato togliamo il biadesivo così anche qua teniamo mezzo centimetro che è quello che mi serve per la piegatura e vado ad incollare in questo modo facciamo anche un attimo una passata qui Così, schiacciamo bene e ora andiamo ad incollare la parte superiore in questo modo qua da tutte e due le parti ok ora vado a segnare delicatamente qui intanto così proviamo a chiudere vedete e così abbiamo vi faccio vedere la parte sul posteriore guardate che carina della scatola che anche se rimane sotto mi, mi faceva comunque piacere averla carina e questa è la parte del frontale che poi andrò a decorare con qui la mia calamita questa è la la parte interna che andremo ad incollare per inserire il nostro album in questo modo ma prima di fare ciò dobbiamo fare ancora un'operazione e cioè andare a inserire la striscia che mi permetterà di fare la chiusura della mia scatola quindi come facciamo allora io prendo questo questo pezzo di eh, di carta utilizzo questo perché perché voglio decorare poi il frontale con questa carta quindi riprendo il particolare semplice dei quadratini rossi per cui vado a tagliare una striscia facciamolo subito perché non l'ho ancora fatto vado a tagliare una striscia di allora vediamo un po cominciamo a tagliarla da 11 centimetri e questa qui la sono sono 6 la tagliamo da 3 così la facciamo doppia ok facciamo in questo modo ok quindi abbiamo questa striscia che ci servirà per chiudere la nostra scatola ora cosa faccio vado a incollare al centro della mia striscia una calamita, quindi prendiamo una calamita, incolliamola dalla parte giusta. Vabbè, che oddio Poi tanto possiamo ancora ruotarlo, non importa. Quindi andiamo ad incollare al centro la mia calamita, diciamo qui. Per cui facciamo in questo modo: no, dicevo, bisogna fare attenzione. Poi a montare la striscia dalla del, parte giusta perché altrimenti la calamita invece di, di chiudere me la respinge e non va bene. Ok, quindi incolliamo qui la calamita al centro, perfetto. E adesso andiamo a di incollare sopra l'altro pezzettino di carta. Utilizzo la mia colla stick che carta su carta perfetta. così. e vado ad incollare in questo modo. Quindi questo sarà, vedete chiaramente dobbiamo incollarla dalla parte giusta, cioè dobbiamo andare poi a incollarla nella parte giusta. Visto che è rimasto un filino di bianco, lo taglio così, rimane perfetto. Vado a togliere questa strisciolina che non mi piace, così, ok, ci siamo. e ora vado ancora a decorare con la mia fustella i due angolini così rimane decisamente più carina in questo modo qua ok vedete che il risultato è decisamente più bello con la fustellina quindi dobbiamo andare ad incollare sul bordo così la nostra la nostra fibbiettina allora cosa faccio? presento un attimino il la mia scatola così ho il riferimento dell'altezza e vado a segnare così dove incollare direi che gli lascio un minimo di gioco quindi in questo punto direi che è perfetta in questo modo metto la colla così per fare un lavoro proprio ben fatto così chiudo con la calamita e vado così la centriamo la centratura viene anche perfetta perché sennò no rischiamo di non fare la centratura perfetta e vado ad incollare in questo modo ok ora apriamo e incolliamo bene queste sono operazioni semplicissime ma solo un pochino delicate bisogna fare un po attenzione vedete che così ok abbiamo la nostra chiusura giusta soprattutto quando si utilizzano le calamite mi raccomando dovete fare un po' attenzione perché rischiate di, di sbagliare i lati e poi dovete rifare tutto quindi mi raccomando un po' di attenzione quando si fanno questi lavori adesso andiamo a ricoprire l'interno della scatola con la carta della fantasia che preferiamo allora ho tagliato questi due pezzettini che ho deciso di inserire qui nell'interno e adesso li vado ad incollare punto abbiamo rivestito completamente l'interno e l'esterno della parte esterna della scatola vedete così questo è il suo gancio per chiuderlo dobbiamo andare ad inserire il nostro contenitore per l'album ma prima di fare ciò andiamo semplicemente a ricoprire l'esterno con della carta che mi servirà sia per chiudere il, la parte che è ancora rimasta scoperta che darvi un rinforzo ai laterali perché adesso taglieremo la carta un po' più lunga vi farò vedere per eh, ricoprire il tutto quindi qui abbiamo la dimensione di 18,5 io andrò a tagliare un foglio da 21 in modo da avere i laterali per chiudere invece più piccolino facciamo 4 e mezzo quindi delle strisce due strisce da 21 per 4 e mezzo tagliamo le nostre strisce vediamo un po utilizzo le strisce che mi sono avanzate tanto le carte sono tutte completamente abbinabili quindi questo è già perfetto 21 per e mezzo così quindi abbiamo una striscia e vediamo questa, sì già 21 per quattro e mezzo e poi andrò a tagliare due strisce più corte a questo punto. Eh, mamma mia, ho già perso il righello. Ah, ok, due pezzettini da tipo 14 e mezzo sempre per 4 e mezzo Ok. quindi tagliate le nostre striscette andiamo ad incollare allora partiamo da una parte più larga che è questa quindi andiamo a mettere la nostra colla Mettiamo bene la colla qua sul bordo e andiamo ad incollare la nostra striscia. Prendiamo bene. Così. ok e ora andiamo a chiuderla bene qui sul laterale ok vedete in questo modo abbiamo fatto anche abbiamo ripreso bene l'angolo e idem da questa parte quindi mettiamo la nostra colla e andiamo a chiudere bene, così in questo modo idem da quest'altra parte la nostra striscia andiamo a schiacciarla bene così ok e ora andiamo a chiudere i laterali lato e dall'altro fatta questa operazione dobbiamo semplicemente rifinire gli ultimi due laterali, quindi mettiamo la nostra colla, così ed inseriamo i nostri pezzettini schiacciamo bene La stessa operazione dall'altra parte, sempre che trovi la strisciettina. Si sì, l'ho trovata. Ok, quindi colla e concludiamo. con la nostra carta decorata così schiacciamo bene e questa è la nostra struttura completata ora non ci resta nient'altro da fare che andare a ad incollarla sulla nostra scatola per cui mettiamo la colla sui bordi io utilizzo posso usare anche l'altra comunque non c'è problema posso usare sia questa che, che questa ma non metto questa perché è trasparente preferisco mettere questa perché è trasparente quindi mettiamo la colla sui bordi Così. e andiamo a io l'ho fatta quasi precisa nel senso che ho lasciato appena appena un po di spazio intorno allora proviamo a chiudere così la schiacciamo anche un po ok controlliamo che sia centrata ma direi che così va bene e adesso poi dopo così ok adesso dobbiamo solo attendere un attimo che faccia presa ma immediatamente sarà sarà pronta così e così avete visto che avete la scatola della dimensione che più vi aggrada per il vostro album Chiudiamo in questo modo con la nostra calamita, così, lasciata un po' morbida, così tiene bene. Ora possiamo occuparci della decorazione del frontale della scatola. Allora, per decorare la copertina ho, ho deciso di utilizzare questo foglio che a me piace tantissimo. Allora ho messo del biadesivo nella parte posteriore, così eh, prima di tagliare il particolare così mi rimane il biadesivo bene sul bordo e adesso vado a ritagliare la mia forma su tutto il bordo esterno così ok e questa la voglio andare ad incollare in questo modo qua vedete che avevo messo la carta righe perché mi piaceva l'abbinamento delle righe con i quadratini che ci sono poi all'interno dei fiori quindi adesso andiamo ad incollare ok adesso ho per fare il cappellino di laurea ho semplicemente ritagliato un quadrato da, questo, da questa specie di boh è un tessuto o un tessuto che aveva un po' glitterato ma niente di che e adesso vado a fare questo lavoro qua vado a piegarlo così a rombo in modo da okay, in modo da dargli l'effetto vedete un po' così del, del cappellino e adesso con eh, degli avanzi di, di filo da ricamo che insomma quando ricamavo appunto croce ne ho veramente tanto andiamo a fare un ehm, il pennacchietto che non so come, come definirlo forse non è il termine giusto per eh, decorare il cappellino di laurea allora facciamo in questo modo allora questo non è una, una una stoletta intera ma non importa anzi forse meglio così così rimane un po più sottile va bene allora intanto mi taglio un pezzettino di filo anzi lo faccio un po più lungo perché devo capire un po bene quanto me ne serve non lo so allora mi tengo un pezzettino di filo così bene, poi vado a dividere a metà la spoletta intera faccio così poi qui vado abbiamo perfettamente già il centro segnato prendo un pezzo di filo così e vado a fare un nodino in modo da chiudermi qui il centro e servirà anche poi per questo, questo serve poi eventualmente per come gancio se volete utilizzarlo per appenderlo per, per fare quello che volete comunque io in questo caso vado semplicemente a fare il mio nodo così ok così i fili rimangono fermi così e poi con il filo che mi è rimasto questo vado A farmi la mia chiusura questo proprio sicuramente ci sono anche dei modi più più professionali per fare un lavoro di questo tipo ma a me quello che serve adesso per, per quello che serve a me adesso è più che sufficiente quindi adesso vado anche a fare un nodino così lo chiudo vedete ho fatto il nodo E questo qui lo taglio taglio tutto della stessa misura così ok vedete che per quello che è il mio vi ho fatto vedere un metodo semplice semplice per fare una cosina se, se la spoletta è proprio intera viene più bello perché viene più corposo ma vi ripeto in questo momento a me è più che sufficiente questo ora vediamo di andarlo a fermare sul mio cappellino da laurea allora ho preso un fermacampioni che avevo bianco ma nessun problema perché con il pennarello indelebile lo coloro e lo faccio diventare nero perché mi serve nero ok così abbiamo risolto il problema perfetto ora andiamo a bucare al centro del mio cappellino quindi prendiamo il punteruolo e ho il mio centro di riferimento e vado a fare il mio foro perfetto inseriamo il mio fermacampioni in questo modo e ora vado sì vado a legare facciamo così ma leggo direttamente il fiocchettino faccio un nodino ok così lo fermo e lui è bloccato così, taglio i fili in eccesso ok, e così vedete che il mio cappellino è pronto allora, voglio usare questa cornice che ho fatto con il gesso bianca perché così mi piace l'idea di metterla ho ritagliato un pezzettino di carta con la scritta class 2020 perché l'anno di laurea di mia figlia e la vado ad incollare qua dietro la mia dietro la mia cornice qui bene la mia scritta, che direi già che così è perfetta, ok, la scritta dottoressa Simona e ho ritagliato anche una, un pezzo di carta decorata leggermente più grande, adesso con la mia fustella vado a ridefinire i bordi, no, uso questa, questa ha una doppia, ha due tipi di di fustella, in questo caso voglio usare questa, che è quella che ho usato anche all'interno dell'album, così. Facciamo i quattro bordini e facciamo i quattro bordini su questo. Tutto vedrete che con questa, con questa fustella devo dire che diventa subito tutto più carino. Ecco, vedete, un po' l'effetto, che è subito anche più bello. Quindi vado ad incollare. Dunque, togliamo questa colla qui, così posso... Ok, mettiamo un po' di colla sul bordo. Così. E vado ad incollare e a centrare la mia etichetta in questo modo qui, ok, così riesco a riposizionarla e la centro. Ora la mia cornice la metterei tipo qui così, vediamo se mi piace così. Sì, quindi andiamo ad incollare la cornice in questo modo la mettiamo qui ho messo uno spessore con, del, con dei cartoncini sotto il mio cappellino in modo da da poterlo sollevare un po' e adesso lo vado ad incollare qui così perché mi piace che rimanga leggermente accavallato alla cornice ok e adesso non mi resta che andare ad incollare la mia scritta così uh -huh. mia figlia non ha ancora visto l'album ma speriamo che le piaccia ok dopodiché visto che appunto mi aveva chiesto una cosa semplice direi che questa decorazione per la copertina è più che sufficiente. Potrei ancora aggiungere il, la pergamena. Sì, quasi quasi faccio una pergamena, arrotolo del, del foglio bianco e faccio una pergamena, così eh, rimane un pochino più carina. Ho tagliato una striscia di carta di recupero bianca. adesso la giro così intorno ad un pennello ok la rotolo la faccio tutta così ok così adesso continuo ad arrotolarla perfetto eccoci qua e adesso la vado ad incollare così e andiamo a chiudere Così la blocchiamo in questo modo qui ora un fiocchetto facciamo un nastrino con un fiocchetto rosso in, per chiuderla e il gioco è fatto in rosso e, e andiamo ad annodare Ok. A questo punto direi che è proprio proprio terminato. Ve lo faccio vedere da vicino. Quindi inseriamo all'interno il nostro album adesso cerco solo di non far danno perché qua si sta ancora asciugando quindi inseriamo l'album così ok e anche il progetto di oggi è finito era da un po' che volevo fare questo album perché mia figlia ormai si è laureata già da mm, più di un mesetto direi e però non, non ero proprio riuscita, almeno durante queste vacanze mi sono un attimino, visto che sto facendo queste vacanze eh, nel periodo natalizio, sono riuscita, sono riuscita a portarlo a termine. Spero che anche questo lavoro vi sia piaciuto, spero che l'idea della scatola lo, la prendiate come spunto anche per fare i vostri lavori e soprattutto spero che vi, siano piaciuto, vi sia piaciuto questo kit di carte che ho disegnato e che avevo già messo da un po' nel negozio ma eh, non ero ancora riuscita a presentarla Come que questo come altri pacchetti adesso cercherò di fare dei lavori con i pacchetti nuovi così vi farò vedere come com ho deciso di utilizzarli come dico sempre se avrete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile